Salve a tutti ragazzi, sono Enzo24 e oggi siamo in un nuovo video e questa volta, come vi avevo accennato nello scorso video, inizieremo una vanilla premessa. In questa vanilla sarò il 18 con la Optifine, infatti, vabbè, qua c'è scritto moddato ma in realtà ho la Optifine. Purtroppo vedete due linee nere qua su e giù perché non mi fa filmare, non mi fa registrare Minecraft a schermo intero. Userò un seed e adesso creiamo un nuovo mondo, non so come chiamarlo... Allora, stavo dicendo, potrei chiamarlo Ray presto scoprirete, forse un giorno scoprirete perché difficoltà difficile perché eh, si sì, è la sopravvivenza comandi, no, perché pacchetti dati altri opzioni del mondo vorrei usare un seed questo è il seed che volevo usare in realtà non me lo sono visto però sembrava carino andare a descrizione sottoria sì, si baule buono SID. Sì, e poi soprattutto userò anche un datapack eh, userò un datapack che in iniziamo a creare un nuovo mondo che ci mette qualche ora utilizzerò un datapack che ehm, con Sigtaccio mi dà, non è molto vanilla, lo so. Però vorrei provare a fare delle farm con gli spawner. E quindi per semplificarmi le cose, userò questo datapack e va bene. Ah, così: ecco, sì, ultima cosa. In, data, eh, in questa vanilla userò anche un eh, una resource pack che è di Ren Blaze. Eh, se vi piace, potete andare a seguirlo sul suo canale, lui ce l'ha lì. È gratuito ed è a disposizione di tutti. Allora, ragazzi, sono spawnato. e... Vabbè prendiamo già un po' di danno, ho visto la, la cesta qui, purtroppo sto laggando un po' perché ho appena generato il mondo Quindi laggo un po', ecco tra l'altro in questa vanilla terrò anche la musica del gioco attiva Perché secondo me è brutto che la gente non ascolta mai la musica del gioco perché è molto bella Quindi allora prendiamo già del legno mentre che ci siamo, però effettivamente di legno ne ho già abbastanza allora speedrunnerò probabilmente il gioco nel senso che andrò molto veloce più che tutto perché voglio fare la vanilla creiamoci oh, una crafting table che mettiamo qui e ci facciamo un piccone di pietra col cui prenderemo già il nostro primo carbone ho abbassato un po' la musica perché secondo me è troppo alta poi magari vi disturbo allora mentre che ci siamo cerchiamo già anche uh rame la musica del gioco si è stoppata all'improvviso ah ecco nell'ultimo video ho fatto quello delle del novità del gioco ho Dire alcune cose. La prima è che ci sono state. Delle... Se avete un vecchio mondo, potete convertirlo perché hanno aggiunto la conversione. E seconda cosa, ho dimenticato di dire che probabilmente ho dimenticato di dire molte altre cose. Ma una delle quali era il che hanno aggiunto nuove musiche al gioco. Non ho ottenuto neanche una sfortuna, ah, eccone una. Vabbè giusto per prendiamoci anche l'ultima tanto Quindi illuminazione di probabilmente c'è Purtroppo sto usando una pre-versione dell'Optifine Quindi potrebbe essere un po' laggosa però l'importante è che ci sia lo zoom e la luce di E per il resto va tutto bene Va bene cerchiamo degli animali ora però Tra l'altro penso che sia un bug dell'Optifine quello laggiù Perché non penso sia una fase di quella e per qualche motivo è tutto buio c è tutto verde e strano Penso sia un bug dell'Optifine. Optifine. In tal caso speriamo che si risolva presto. Tra l'altro sto generando nuovi chunk, quindi è un po' laggoso. Ok. Prendiamoci questi maiali che ci serve la loro carne. Tra l'altro se volete sapere come si installa un datapack non farò un video che lo spiego brevemente, semplicemente dovete aprire la cartella del mondo dalle impostazioni del gioco, ad esempio se andate nella, in modifica mondo poi c'è scritto apri cartella di gioco, da lì andate nella cartella che si chiama datapacks e in quella cartella vuota dovete mettere il file zip che probabilmente vi metterò il link nei documenti, cioè nei, nei commenti vi metterò un link per andare a scaricarlo. Tra l'altro questa roba cosa non è scappata. Andate a scaricare il datapex Vi scarica uno zip E da quello zip Poi potete prendervi il datapex Che dovete poi mettere in quella cartella E poi dopo vi funziona il mondo Allora dovrei raccogliere un po' di legno Ma sto in realtà sprecando il mio tempo A fare altro Tipo picchiare i maiali Però in realtà eh, vorrei anche qualche altro mondo. Tipo la mucca Tra l'altro qua penso che ci sia Una di quelle caverne che va in profondità Magari troviamo già pure lì Però adesso torniamo su perché Se no muoio di asfittura sia. va bene allora facciamoci con questi ultimi stick delle torce e se incontriamo dei mob li faremo fuori con la nostra fantastica ascia e prendiamo del legno soprattutto devo trovare un buon posto dove iniziare a costruire la casa allora iniziamo a piazzare giù una bella crafting cioè, sì una crafting e mettiamo anche una fornace dove mettiamo a scaldare la roba poi nel frattempo che si scalda noi prendiamo del legno ne prendiamo giusto uno stack e poi dopo iniziare ad andare in miniera si sì, speedrun no. magari in questo video riesco già a uccidere dragon diciamo che non faccio schifo nelle speedrun ma non sono neanche fortissimo quindi non aspettatevi chissà che cosa mi preparo giusto un pochettino prima di andare intanto che qua merita io direi andiamo iniziamo già a farci la nostra piccola miniera Alla, in realtà potremmo direttamente trovare un buco e provare ad entrarci laggiù c'è una giungla che non mi pare il caso di andare a disperare laggiù c'è una giungla e con c'è una miniera effettivamente Allora direi, dicevo giusto Stavo dicendo direi che non ci sono buchi Però cerchiamo ancora perché prima mi sembrava anche di aver visto un buco Tanto prendiamoci questo, mettiamo a smettare questo Allora vediamo se c'è un qualche buco da qualche parte Magari questo è un buco Invece no, sono un po' sfortunato Ecco sì, un'altra cosa che hanno messo nelle nuove versioni Sono le nuove impostazioni come la distanza di simulazione e caricamento in trades. Uh, qua c'è qualcosa di interessante, vediamo. Vediamo dove la cassa... Ascia con ripristino. Vabbè, prendiamoci anche la cassa. Mentre il blocco d'oro mi sa che non possiamo prenderlo ancora. Vabbè, qui non c'era niente di... Dicke, se non che qua abbiamo già un portale che possibilmente possiamo fare. E va bene, adesso sta venendo notte. Se non ci mettiamo in fretta a cercare un buco dove andare, non, non mi andrà molto bene. Però a quanto pare sono su un'isola e quest'isola è priva di buco. Vediamo se riusciamo a trovarne, parrebbe di no. però Io purtroppo con degli zombie me la so ancora cavare. screeper e tutto, però scheletri è un po' difficile perché devi metterti a schivare le frecce. Ecco, laggiù vedo già due scheletri, creeper, ragni, Li sono ancora abbastanza easy. Poi ho ancora messo il gioco in difficile. Allora, ho fatto un po' di branch mining e ho trovato del ferro. Quindi prendiamoci questo ferro, cerchiamo di farci un minimo di protezione e poi dopo andiamo fuori. Perché c'erano diversi scheletri che mi stavano cacciando e stavo un po' morendo, però vabbè, non sono morto. Purtroppo però ho lasciato tutta la mia roba. Ecco, mi ero messo questo trucco qua ma non ho fatto molto bene vabbè mettiamo dico, la cassa dove posare la nostra roba così nel caso non perdiamo troppa roba e mettiamo una crafting con questa crafting ci facciamo una fornace tra l'altro non mi ricordo se questa roba no questa roba qua non ci serve del carbone no, che qua c'era del carbone prendiamone giusto sei pezzi dai quindi a scaldare il ferro. qui mettiamo tutto il resto che non ci serve tra l'altro qui avevo già detto che non l'avevo notato con questo ci facciamo uno scudo ovviamente con cui tenterò di salvarmi giusto un pochetto teniamo questo possiamo e questo così tentiamo anche di farci una spada che nel caso si rompe l'ascia abbiamo una spada tanto che aspettiamo che se ne fanno 8 così poi mi faccio il corpetto che è la cosa migliore quindi ora che abbiamo otto pezzi corpetto e andiamo giù in miniera Ci cioè, troviamo dei diamanti vabbè Torniamo su e smaltiamo un po' di ferro Altro rame Che tra l'altro il rame non, non gli ho ancora ben dato un'utilità Nel senso non l'ho ben capito Diciamo che fa poche robe utili Secondo me Poi Vabbè sono un punto di vista Vabbè craftiamoci un'altra table Che ci portiamo dietro Facciamoci due picconi E non ho altro ferro Ma è già finito Torniamo che non c'è n'è altro Nei dintorni ma parrebbe di no E invece sì ce n'era questo Ma soltanto uno E niente Vabbè sono stato un po' sfortunato Uh, però che succede loro che non posso raccogliere e non ho ancora il piccolo in ferro. Tendere il suo a, me a smentare questo ferro per fare altro, fare un piccolo inferno. Sì, dai, andiamo su a smentare il ferro. L'altro ferro. Stiamo arrivando già a molte profondità e ancora non ho trovato nessuna miniera. Sono un po' sfortunato. Uh, uh. Forse questo potrebbe significare che siamo in una zona interessante Tra l'altro l'argilla raccolgo perché Ok che adesso sarà un po' meno rara però è ottima per costruire l'argilla E una volta rara Però mi sa che siamo in un deposito di argilla Ora che l'argilla si può depositare in giro per il mondo E invece no, l'abbiamo trovata La Lush Cave che però è sommersa l Ho trovato una mini ok perfetto sono riuscito a gestirmeli quindi prendiamo questo ferro qui speriamo senza troppi disturbi allora altro combattimento vediamo come me la cavo ah ho no, più di quanto pensassi questa è una pala quindi potrebbe farmi molto male va bene l'ho ucciso Ce ne sono altri, però. Non ci preoccupiamo. Questa ha addirittura un'armatura in cielo. iniziamo giusto una torcia per raccogliere il nostro ferro in pace. Mi sono craftato un'armatura però ho trovato abbastanza ferro per farla. Vediamo se ci sono ancora altri. Infatti, anche. Scintillante piccone metallico in questa serie vorrei anche provare a fare tutti gli achievement, possibilmente ok, sembrerebbe che non ci sia niente, che possa andare tranquillo.